Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco007 Siamo tornati su Kirby 64 di Crystal Shards Allora, siamo tornati a prendere il secondo Shard che avevamo lasciato indietro Dopo il sesto tentativo di registrazione, visto che uh, sembra che l'abilità la, fuoco doppio non sia utile contro combatt con i combattimenti Infatti continuo a morire A morire? A poter usare. Uso ghiaccio Cos'è pari? Io lo lancio. Sì, appunto, non dovevo... Hai creato il punto di recupero, sì. sì. Beh, comunque bisognava rompere qualcosa in alto. E per prendere il coso. Ora allora, puoi uscire e finalmente possiamo iniziare il video vero proprio. E prendere, cioè fare il nuovo livello di cui non so niente. Uh, un attimo era spino elettro, si, sì, spino elettro lo prendiamo dopo Taglio. ok eccoci, abbiamo preso l'abilità che e è lo ora... spino elettro come l'abbiamo già detto è un parafuglio è tipo il recovering no, non è il recovery no, è la, la Pikachu Pikachu in Smash qual è la, la mossa giù speciale sì. così What? Zebon si chiama, non è un nemico ma sta tra le enfo per quel che è un e C'è anche un cartone animato di sirbi Sì, però è tipo una specie di verme. Che si può... No, no, no. No. no, non è quello. Sì, è quello. Si non chiama è, così. Non è il verme. Sì, si, si chiama così, il Zebon. E no. zebon questo? è l'ingrediente. Eh. Ed è il verbo. No, non è il verbo. Il verme è quello del cuocolano. Che è il Goku Kawasaki! No, no. <laughs> que no, quello è il Goku Kavasaki. Il Verme, di Za Jerk. <laughs> jerk, si intende Verme di persona. No, uh, Warm uh, uh, è Verme. Jerk. E quindi global warming vuol dire il, no. il globo che si vermisce. Scritto, scritto <laughs> Warm, <laughs> con W si doppia WRM. Sta giù un cristallo, che vuol dire. Scendi dal niente. sono potentissimi chiunque possiamo vedere come sarà sconfitto qual è il punto dove, dove si usa la robica? mini boss come sempre sarà Vai. sempre il mini boss il cibo sì. magari se un altro cibo funziona bene la, la guarda mi fa cadere a un certo punto e mi fa salire un, ce... un altro punto guarda ma perché perché che così? Mi vuole uccidere! Sicuramente colpisco pure quelli di sotto, una... perché la strana è un, oh, un hitbox strano oppure hanno sbagliato e non hanno fatto il furmi pure sotto.. No, hanno sbagliato. Han sbagliato hanno sbagliato e hanno reso l'itbox oppure sotto per qualche motivo. Perché c'è quella specie di onda d'urto, la vedi? No. Sì. Cioè attorno a te, non mica sul.. Eh sì. Forse hanno messo Hitbox, che è più largo. No. perché l'hanno fatto così lungo allora? non so se voglio esplorare Ma <laughs> se volevi esplorare, si esplorare poi non ti serve neanche è, è stato un po' noioso così cioè ce l'ho aperto oh. where is the crystal choose your way please choose your way ah, no si sì, come sentite ci cioè, sì. sono i temporali mm. No, il fail. Il missile. Tanto non penso ci sia nulla per andare a parte. Di sicuro si può usare il del mio boss e il terzo, non si sa. Probabilmente quello del mio boss è sempre il miglior, secondo me. Qualcosa di più. No, nel senso, in ogni livello. Non ho mai notato... Vabbè, naturalmente nei livelli in cui stanno i mini boss, tipo nei primi livelli non stanno visto che stanno il boss a fine livello. E eh, va, va Cioè Adeline... Ah, non è più Prendi l'abilità il... vita, prendi la vita. che Ci rivediamo dopo. Tra mezz'ora. Ok, eccoci tornati, abbiamo la vita. No, viene. non abbiamo l'abilità però se andate qui c'è uno shard che ho appena preso quindi quello del mini boss è il terzo shard okay. ora andiamo su a cercare l'abilità tanto lo sta qui quindi taglio e no no no non tagliamo ho detto che tanto sta qui fanno tutto io perché queste piattaforme si ingrandiscono cosa dovrebbero essere nel mondo di Kirby tutto si può mangiare, pure chi oh, ne l'ha detto. De. Si può mangiare in mano Se prima lui non mangia te. Un mm, spino, un mm, gustoso. I'm very hungry. Oh, mm. <ride> Kirby si è mangiato l'albero. Che cos'è? Se cos'è? La... Per la mente cosa detto. Sì, lo so. La zucca. Allora... Mm -hmm. La zucca. Gimme the bread. Gimme the shish Give me the Give me the, Give me the, sp the electric. Give the electric. me spaghetti. Sembadita c'ma il spaghetti. Dove letto? Eh? Dove letto? Dove è? Dove elettro? Stop qui. Dove letto. Sta un non sense. Il mio prima l'abbiamo visto non oh, io non ho visto e stavo guardando io. io stavo guardando Kirby attenzione è troppo bello Kirby attenzione non Kierb... mi ascolto e lo sguardo da Kirby Kirby il fantastico Kirby il grasso Kirby il fantastico non ho detto Kirby il fantastico ah, ma perché ce ne sono tre ah, ecco con Yes no io sono maggio di Forza! No! <ride> okay. Che la fa apposta, torni indietro e poi la spammo. Allora. Ora, ora, ora, ora, ora. Lancia il coso qua. Boom, perfetto. Voglio morire. Ok, eccoci tornati, abbiamo un'abilità di nuovo. <sessizio> non finiremo mai sto gioco. E' altro spino che sia quella giusta di abilità perché se non è quello che c'è ricordo che c'erano due colori chiari e, e poi mi sono detto ehi ma non l'avevamo già usato non l'avevamo già usato passa sotto scusa ti rispondi un sacco di Sì, e poi, e poi muoio no hai, hai un sacco di volo non è vero andando da sopra rischi solo di morire un sacco di volo invece andando da sotto, fai un paio di sotto e poi riprendi sopra a te e vai di nuovo da sotto così eviti di morire poi cerca anche di andare più in quel caldo perché sennò no, vedi che muori sempre dai una vita dai evviva okay, basta. Ecco, quello è quello che c'è. Calma, va con calma. Non siamo mai visto che succede. Aia. Ah, yeah. Ora attenzione il tizio. L'ho folgorato. <ride> Ora attenzione le palline che arrivano al soffitto. Soffitto, siamo nel. nel, nel... Nelle nuvole. Come lo vuoi chiamare, scusa? Anche se ne.. Parite penso. di sopra, fatta di nuvole. Attenzione tizio. Diversamente di materia. Diversamente, diversamente toccabile. toccabile. Diversamente grasso. Attenzione tizio. Roglio di cioccolato. Mm, gelato, cioccolato. Forse non l'avevo visto. Mai volti. It's, It's my fault. <laughs> Sorry, mai bello. Allora, è... Mi sa che qua sta. Vabbè, niente. Stiamo bussando. Ora fai un bel punto di salvataggio. Prima di aprire. Marco Puntino. No. Molto bene. Crea un punto di salvataggio. E Possiamo siamo il... il 2 ottobre 2013. No, oh, cioè, non è. C'è già un 2019. No, nope. <ride> Kirby è morto prima. Per capire che sembra una faccia di Kirby quella. Però molto storchia. Quale? La stanza, vedi? La stanza. <ride> Ma perché non si, non si riesce a camminare? Che stanno da dappertutto. devi camminare, devi volare. Invece no. Eh, eh, eh. Okay. Non ce la faremo mai. Io ti avevo detto di salvare prima, tu non l'hai fatto. E ora, questa è la sua <ride> conseguenza. Sei in un minuto infinito. Uccido tutti e c'è cioè il boss grasso che mi. mi ah, vieni. mi ammazza. ti, un, ti do un consiglio, vai a, tutta a destra, destra, lo sai il coso e vai. <ride> non riesco a fare un passo che muoia Abbassa un po' la voce. Ora vado tutto a sinistra. Il il ecco qui. Ok, uccido. Un postino pit. E finalmente abbiamo preso un ed è finito il livello, prendi la carta, hai mancato la carta. Ah, la dai! Nabbo, la nubbo. Vabbè, so, eh, so, facciamo so, so, un altro so, so, livello so, so, e poi basta. <ride> per voi durerà tipo 3 secondi. Eh, non mi ricordo la cosa perché non sono ancora arrivato a questo punto del let's play. Perché sei grasso. Allora continuiamo no. il nostro let's play. Yeah. <ride> Se giochi da solo, senza registrare, non è un let's play semplicemente un gameplay che fai tu da solo no ho visto un let's play si sì, si sì, si sì. bene scusa um, potrebbe essere shui per di garg di caca i garg comunque questo ah, ah, Va a fa niente tanto no, abbiamo appena caricare appunto perché ti ostini ha a cercare di caricare mi di hai vita. abituato io ti ho abituato tu hai salvato uno devi e quindi sei morto subito No. Uh. un gioco boy. Uh. Comunque potrebbe essere la terra anche perché questo è un supermercato. E che c'entra? No, no, chi, chi fa i supermercati? Chi lavora Il nei terreno. supermercati? I terrori. I terrori. Chi, chi sono? I terrori. Quelli che lavorano per quelli ricchi, a ah, nord. No, non lo so. Però i terroni sono umani? Uh, terra. Sì che sono umani. Eh, allora, allora, ciao, allora ciao, ciao, sì. Ciao, ciao, ciao, ciao. E gli umani dove vivono? In Alaska. E l'Alaska dov'è? In e Antartica. E l'Antartica dov'è? Sul pianeta Marte. Ah, allora ho sbagliato. <ride> La mia teoria è, molto è si... sbagliata. Si è molto grosso, per <ride> questo tipo. Allora che sì, lo no. si spera. Sì, c'è una molto sega e non penso di avere nessuna da, abilità. Dal taglio. Da, no. Taglio. Ma dai, no! Mi fa male il mio stesso coso. Oh yeah, yeah? Oh yeah yeah. Penso alla rana obesa. La rana obesa che vuole mangiare. Ora, oh. vai ora, vai ora. Prima che riparti la rana obesa. Quella non l'hai vista nemmeno, non c'erano gli occhi. No, no, l'ho vista, cioè, si sa. che oh eh sì, Si sapeva, però non si vedeva. Non vedo un cacchio. E' a terra, scusa. E cioè, E che stava il tizio nello spino. C'è E scappava lo Attenzione, al tuo un po' illuminati. La illuminata. Illuminati? C'è il, il cibo. Pensavo al bombo non era un sussulto era un ghiaccio lo so però io ho fatto quello io l'ho imitato però in modo estano entusiasta entusiasta? Ni. ok qui dovrebbe esserci l'ultimo shark si suppone non credo mi sa che è il secondo visto che ho preso solo il secondo e respawn, si appunto, sbagliato. non puoi tagliare il filo, che logica è? La logica in cui Kirby in cui Kirby rimane buggato dentro il tizio che è appena hai spawnato. Ok, cosa vuoi Adeline? Uh, che cos'è quella roba? Cosa è il cibo giapponese? Mi sa arancia, arancia, castagna. Arancia, carota e limone. Ma che cacchio è? Secondo te è una carota quella? no, non hai capito, arancia, carota e limone. Ah, c'è. vabbè, arancia. castagna e limone. Si spera. Ok, vabbè. Arancia. Speriamo che fosse una castagna quella. Castagna. E. Limon. Lime. Lime. Yeah. Okay, uno no, Perché io non siamo scrivendo. No, lo dobbiamo completare. Altrimenti. Non Altrimenti non, non, non.. No, ce li salva, però. Però non ce lo prende come incompleto. Incompleto. Consiglio di, di salvare. Salva. Iii. Consiglio di salvare. I... Salva. Salva. Salva. No, salva. sono un pro. No, Perché non, non io pro, Sono un pro, un prosciutto. Che cosa sei? Yeah e il rischio di farci perdere tutto questo livello dura 2 anni e mezzo ecco non puoi scappare calma <ride> cosa ti ha fatto pensare che usare il, il kufla, non lo so forse. volava pensavo di, di poter schivare tutto mi sembra la pena vola da solo pensi ah. che, che potesse portare da solo lo dobbiamo fare come prima sì. lo puoi saltare mm. per piacere non lo mangio. No. Fermo. Attiva scappa. Ecco. Attiva scappa. Mi sa okay. che devo fare una scala per qualcosa. Ma non credo visto che non c'è un perchè Perché? Perché non stai attento Sì, e come facevo a sapere che c'era un Rocky? Rocky Balboa? Cioè non è un Rocky però vabbè. È un Rocky? Allora, con... no, che è successo alla telecamera? Hai visto? Se sì, ne hanno solo la testa, Che ne ho solo la testa. Vieni com'è comodo. No! Ah. ah, è vero, ve l'ho dimenticato. Cosa? Del Rocky. No, no, Rocky. Vai, è del coso che dà l'abilità. C'è una rana grassa. La rana obesa. Ok. Sono il gran che ho creato un salvataggio, vero? No, è un suggerimento. Se non vuoi seguire, peggio per te, vuol dire che morirai presto. Hai visto che sei girato quello sì, che scatta? Vuol dire che. vuol dire che è stupido. No, vuol dire mi vuole che è morto. morto. Mi vuole male. Uh, ah no, non è questo. Vabbè, come usiamo. Uh. Uh. Vediamo. Uh. Uh. Se c'è quello che mi piace. usa Q. No, Q colla ah, di meno, mi sa. Q. Uh. Uh. Uh. Vediamo. No, è più pesante, vedi? Sentiamo questa vita. Mi dimentico cosa che si può fare così mm. Chi l'aveva visto? Chi? Chi ti aveva detto di fare il Taglio, Giorgio. Mi Perché prendi. siamo tornati. E ora ho una vita a rock. Rock. Perché eh. non me l'ha presa? Ecco. Ora c'è l'elettrico. Perché stava attaccando? Come pensi che, che funzionasse? Qua c'è un altro letto di sicurezza. Yeah. Star Wars che sta rosa Marco C'è cerca di non morire ti credo perché non posso volare questa roba non la voglio più via che era cibo immagino se fosse stato qualcos'altro l'avevo visto che era cibo che era cibo ok questo è il cibo però perché? perché non credo l'altro lato no? non ci ho provato no come... no è? Cioè, no cioè quel, no. quello originale ecco uh plug da chi vi vista cioè oh, il contrario ok mangia e ora fallo di nuovo e ora fallo di nuovo no nope. perché perché c'è il cibo normale e ora vivi. Ora la birra frigo la più OP del gioco, come già sapete Ma perché è così lungo sto livello se abbiamo già preso tutti i charme? Li potevamo fare un po' più spazi. Oh già. Dietro allo scudo là. No, dietro, dietro il frigo. Ah, ma funziona con l'agilità grossa. No, che non funziona, che dovrebbe funzionare così. Perché il frigo è pesante. Devi fare una scivolata, ti ricordo, che non la fai mai. In molti casi ti avrebbe salvato la vita. Eh? In molti casi la scivolata ti avrebbe salvato la vita, tu non l'hai mai fatto. Oh, scivolate. Marco, Marco 007, gioca a Cube64 scivolata e mai è il gioco di eh questa è solo in cui la copriamo perché continua a mancare la carta non ci riesco a cosa devi prendere allora mi sopplichiamo un gioco facciamo un ultimo gioco. Ultimo basta, livello no, no, no. ok ci vediamo nella terra alla prossima puntata e Kirby e giocheremo l'ultimo mondo giocabile in questo mondo questo mondo. universo galassia che ne so Quindi ci vediamo alla prossima ciao ciao